Buongiorno lettori, come state? Da un po' in effetti che non registro una, una nuova recensione o un nuovo riassunto e quest'oggi vorrei, oltre a invitarvi ovviamente a iscrivervi al canale e a lasciarmi un like, eh, parlarvi e recensirvi di un, eh, di un libro che mi hanno regalato per Natale e il libro in questione è Come fermare il tempo di Matt Hague. Il protagonista del romanzo è un uomo di circa 40 anni, di nome Tom Hazard, però diciamo che non ha in realtà 40 anni, in quanto è nato nel 1581, quindi a conti fatti dovrebbe averne circa 436. E come può accadere una cosa del genere? Semplice, il nostro protagonista eh, ha una disfunzione, come la definisce lui, eh, che prende il nome di anageria egli in pratica è cresciuto fino agli 11 anni in maniera normale, a partire dagli 11 anni si è accorto di non invecchiare più e che cambiamo impercettibilmente una volta ogni 15-16 anni. Quindi immaginatevi oggi in realtà ha 430 anni ma ne dimostra soltanto 40. Nei primi capitoli il protagonista ci introduce anche un altro uomo, Hendrik, quest'ultimo è il capo di una organizzazione segreta alla quale fanno eh, riferimento tutti coloro che sono affetti da nageria. Cosa fa questa organizzazione segreta? Offre loro delle identità segrete diverse ogni otto anni. Otto anni perché è il tempo stimato eh, per ehm, il quale appunto nessuno si insospettisce. Oltre questa, questo tot di anni invece iniziano già ad essere sospetti. Anche perché ricordatevi che non invecchiano, cioè proprio non cambiano, non, non hanno neanche una ruga. Detto questo vi dico anche che il libro inizia appunto in un periodo attuale, però segue il romanzo altri due filoni. Storici. Il primo appunto, questo attuale, eh, nel quale Tom Hazard ci presenta la, la sua disfunzione, ci presenta eh, l'organizzazione segreta e decide anche cosa vuol fare per i prossimi otto anni. cioè l'insegnante in una scuola a Londra. Ma egli è di origini, anche se nato in Francia, è di origini eh, londinesi, di adozione perché ha trascorso lì i primi suoi anni di vita. Quindi immaginatevi appena egli ritorna a Londra per insegnare, iniziano ad affiorare i ricordi, i ricordi dell'età del 1623, quando egli poteva avere sì e no 16-17 anni e in realtà ne dimostrava 11 e inizia a raccontarci dell'esperienza con sua madre, di Rose, di Marion Scopriremo pian piano cosa accade a ciascuna di queste donne e in che modo sono presenti all'interno dei racconti e soprattutto nella vita del protagonista. Altro ed ultimo ehm, percorso storico che segue il romanzo è il 1860. Perché questa data? Perché per la prima volta il nostro protagonista decide di parlare con un medico e di, rivela di rivelargli la sua disfunzione. Non posso aggiungere altro in quanto appena queste, questi tre percorsi storici si intrecciano viene svelato più di un mistero, però posso dirvi anche che noi attraverso la lettura riusciamo a ricostruire come un puzzle tutta la vita eh, di Tom Hazard. Detto questo, passiamo invece a una parte più concreta, la critica e il consiglio. Vi consiglio meno questo libro. Mi Ni perché Io um, è il primo libro che leggo di questo autore, quindi non ho tanti metri di paragone eh, anche perché, come vi dicevo prima, mi è stato regalato ed è stato un regalo utilissimo e graditissimo da parte mia però siccome leggevo delle recensioni che fossero o completamente positive o completamente negative ho proposto a delle amiche mie di leggere anche il, il libro e la prima mi ha detto che l'ho amato alla follia, che ama il suo stile di scrittura e che proprio per lei il, il romanzo ha una conclusione eccellente. La seconda ha concordato per la prima parte ma non per la seconda, nel senso che la conclusione si aspettava qualcosa di più esatto nella conclusione. Io vi propongo delle chiavi di lettura del libro, in quanto eh, ovviamente eh, il consiglio è molto soggettivo. Quindi se vi piaceranno gli spunti di chiave di lettura che vi sto per fornire, vi consiglio di leggerlo. E in primis eh, ve lo, vi consiglio di leggerlo in quanto fa un'analisi del tempo e una riflessione e siamo sempre portati a non riflettere di quanto il tempo in realtà sia fugace e di quanto sia importante viverlo appieno infatti durante gli anni della nostra adolescenza sembra eterno, noioso e le giornate non trascorrono mai ma appena superiamo una determinata fascia d'età non si sa perché questo incantesimo si inverte e quindi vorremmo anzi avere giornate che durino 48 ore non 24 in modo da adempiere a tutti i nostri obiettivi della giornata quindi è un invito a cogliere attraverso appunto la vita del protagonista a cogliere l'attimo a non, non rimandare ehm, di que quel momento di felicità a, a un domani altra riflessione sul diverso in quanto nel 1600 il diverso veniva considerato stregoneria quindi venivano condannate le donne che ovviamente venivano considerate delle streghe e venivano uccise o tramite... Il rogo, o tramite l'annegamento venivano legate a una sedia e venivano annegate in un lago in un fiume affinché ehm, in modo tale da dimostrare la loro innocenza ovviamente se fossero morte non, è, non erano delle streghe se invece eh, fossero riuscite a liberarsi significava appunto che erano delle streghe ma ed, ed infine ultima riva ah no <ride> Scusate, nel frattempo mi sono distratta. E quindi che cosa volevo dirvi? La riflessione che possiamo porre ai tempi nostri è questa, il diverso oggi viene condannato o viene considerato normale? Non esiste niente che sia diverso nella nostra società. E questo infatti ci pone delle, degli spunti di riflessione e io vi chiedo a voi, pensate che oggi diversi vengano condannati, vengano etichettati diversi? A cosa serve questo termine qualora non ci fosse la diversità oggi presente nella nostra società? Ed infine, stavolta veramente ho finito, e attraverso una citazione vorrei farvi l'ultima riflessione. E chi mi segue da un po' sa che io eh, leggevo sempre un estratto eh, alla fine di ogni recensione quello di oggi dice credo di concepire la mia vita come una serie di matriosche versioni diverse all'interno di altre versioni tutte racchiuse una dentro l'altra in maniera tale che la vita di prima pur essendo ancora presente non sia vi visibile all'esterno ovviamente il nostro protagonista fa riferimento al cambiamento di identità e ogni vita all'interno di egli è come una matriosca in quanto ne ricava gli insegnamenti che comunque lo segnano anche se all'esterno non si vede, lo segnano nell'anima e quindi oggi vi chiedo a voi ehm, questo ragionamento, secondo me è molto attuale questo pensiero in quanto ognuno di noi vive delle esperienze che si chiudono all'interno di altre esperienze come delle matriosche ma in realtà si vedono, si vedono nei nostri occhi, si vedono nelle nostre rughe e si riscontrano anche nei nostri gesti, quindi siete d'accordo col protagonista che in realtà all'interno di ognuno di noi ci sia una madriosca? Fatemi sapere, fatemi sapere se siete d'accordo con tutte queste riflessioni e ovviamente se leggerete o meno il libro, se lo avete letto e cosa ne pensate. Vi auguro buona settimana e un bacione. Ciao ciao!